In ospedale, ma dell'ambrella in un ospedale okay. madonna ma questa è la telecamera, ecco perché tutti mi hanno bestemmiato dietro della telecamera ma quanto ballonzola madonna mia, ma c'è, aspetta ma c'è un modo per togliere Led bobbing spero, no <ride> io, io, io, io sbratto ragazzi. io ve lo dico ma magari è soltanto perché siamo all'inizio vabbè che mi devo anche abituare eh Guarda qua, ma quanto devo oscillare sta cazzo di telecamera? Sto camminando, cioè. Così fa un po' più di, di atmosfera su loro. E beh, ho capito, c'ha le orecchie carta di prosciutto per non sentire. Ci hanno rubato il cappotto, ma <ride> Ma che c'hanno in sti giochi che ti fottano sempre il cappotto? Mm. Ma perché cazzo, ma non ci vado lì, ma perdona, ma perché ho il coltello, ma quel coso, madonna mia via. Bello però esteticamente, molto molto carino. Sta tornando! Quanto ci deve voler a piedi le chiavi? Aiuto! <ride> <ride> Ma ho capito! Quanto ci deve volere a prendere delle chiavi di merda? Ok, siamo pure zoppi. Abbassati in nome di Dio. Oddio, no, ci stanno l'armadietta. Tra l'altro, sì, pure quelle cose nelle fugne. Non. Non.. <ride> Allora, se fanno il plot twist, mi sgara qua dentro. Io non ci voglio sta a destra. Perché devo uscire? Sono pure zoppoli mortacci. Mortacci, tu è da zamparotta. Zampetta più forte, ti prego. Ti prego. Ti prego. Dai. Ma poi come se... Io voglio sapere adesso. Ma tu... Come te la ripari sta gamba di merda Ma altro che 10 punti qua ci vogliono No più che un medio vorrei delle Ma che cos'è? Perché sput... Cioè no tutto, tutto questo sputare il sangue non c'ha senso Pure le sigarette abbiamo finito È finita È come quando vado all'Eurospin e compro per Sbaglio la birra analcolica Ah questo è il corridoio dove c'era il tizio Che si teletrasportava ho messo pausa per sbaglio. Guardalo come piotta. Guardalo come piotta. Mortaci solo prima. Ah, sta crollando l'ospedale. Dentro, dentro. Però bella la regia, eh. Veramente figo. Eh sì, ha capito. Aspettami, porca puttana. Bella però come cosa, figa Cazzo, non ci sente nessuno Ma zio, ma l'hai visto che cazzo è successo alla città? Non ne ci sente nessuno E eh, non lo so se è mai uscire dalla città Si sta trasformando in uno zombie, ma che è? Sono passati 20 minuti 20 Siamo morti tra eh, la gamba sguardata L'infezione. Ma dove cazzo siamo? Oh Ma mi volete far capire qualche cazzo? Qua era l'inception Key? Datemi le tue info Ah sta cosa continuava finché non guardavo giù a destra o a sinistra Ecco perché all'inizio c'è stata l'allerta con i flash i cosi, i cazzi. Perché ogni due minuti ti fanno venire il mal di testa Madonna però c'è cioè, sto gioco hanno fatto bene a mettere quel messaggio perché dopo due minuti avete l'emicrania Ah vabbè che bello giustamente il film a qua è per salvare Bella come cosa Se non firma qui non c'è modo di proteggere i suoi ricordi Che belle queste cose Cioè, Tocca dire che di design e tutto quanto è veramente veramente figo Si siede No, ci no, io non mi siedo su una sedia che ha un logo così con de un cervello e dei chiodi. Che cos'è quella roba? Cioè, spoiler, non è veramente una sedia normale. Adesso si sveglia e c'ha un ago in gola. Il gel verde può essere usato per migliorare i parametri di ogni abilità. Il gel verde. Lo schifidol. Oh, eccola. Una lanterna. Ma perché? Mi è tutto un brite. Minchia, non sai manco tu come non l'hai rotta. Io da giocatore quale sono, col cazzo che mi ci avvicino normale lì. Sta palesemente mangiando un kebab, ragazzi. Oh oh oh. Ah, giustamente. Ma scusa, ma il revolver. La... Vabbè. Connelly. Molto resident evil, sta cosa. Madonna, estremamente. E se che c'è, papà? E. Mio dio, Goyle, ma mortacci, insomma, va fatto pian infarto! Ok, ma aspettavo la Resident Evil, il piano, no? Col cazzo piano! Ti vuoi spaventare ancora per un po'? Ok, grazie. <ride> Se è stato due minuti così... Che cazzo è successo? <ride> Porca troia! Questi che cosa saranno? Le varie personalità. Ah, tutorial per il backstab. Uccisioni silenziose RB. Quale cazzo è adesso? Più A, ah, va ah ma va. Ma là c'ha scritto RB più X. Io pensavo che dovessi fare la combo. No, è quando stai in stealth. Boh, premi X dietro. Ehi, hey, siete di queste parti? Lo so dove non, non ha trovato il bagno, ragazzi. No, oppure c'entra. Eh no, è il faro. Eh, vabbè, vabbè, sempre, oh. Bellissima come trasformazione col filo spinato. Ma che belli. Boh, bisogna essere stanchi. Perché per adesso non abbiamo un cazzo di proiettile. Uno, bisogna andare proprio vecchio stile alla Metal Gear. Madonna, dato se non stai attento ti fai partire deal. ok, ecco, io per adesso non li vorrei sprecare. Più che altro perché devo capire anche il senso. Cioè, per esempio, questa posso dargli fuoco. Ma perché? Cioè, perché dovrei dargli fuoco? Perché tu dici: Beh, si rialza. O gli devo dare fuoco perché magari mi dà dei drop. No, per divertimento Ah ok puoi, puoi affrontarli però anche così Cioè ti fai inseguire sotto la trappola E loro si fanno esplodere Ci arrivo Non ci arrivo Corri corri corri Corri La vera domanda è Perdono le tracce sti stronzi? Ma no, quello que <ride> Quel signore mi sembrava abbastanza ricoglionito Ah no si è <ride> Si è bugato <ride> Ma porca puttana E' <ride> quello <cortratulo> che corre Ah <ride> oh. Posso usarla come arma? Ma, no, ma basta tirare caccia ai cadaveri! La puoi usare come arma? Ok. La paglia prende fuoco? Porca puttana sì. Vediamo se ha effetto. Non ha effetto manco per il cazzo. Corri! Ma è la stamina di un criceto? <tossi> <tossi> <tossi> <tossi> <tossi> <tossi> ok, sì, lui è palesemente il figlio di Leon Kennedy. Palese. Passa da non saper correre 10 metri a questo. Da fumatore incallito a using Bolt in un attimo Però vedete, bello, mi piace Sono tutti mega livelli molto giocosi Ma che pico col cadavere Mi troppi del liquido? Mango poi il cazzo Un'altra siringa E eh, allora a sto punto la uso una delle micchia guante No, no, aspetta Quando Cazzo ho sbloccata la doppietta Qualcuno si ricorda Che ho preso una doppietta? Ah puoi craftarci Effettivamente i dardi Hit medio Minchia ma è molto Survival vero Ma bello No aspetta No che cazzo stai a dire Blu uguale successo Rosso uguale morte Però mi piace cioè, tutta questa esplorazione, cazzi e mazzi, è figa. Come anche sti cosi che sono fatti per farti spezzare l'inseguimento con i nemici. È, è molto, molto giocoso. Il gameplay è molto, molto carino. siete fotosensibili, morite. Questo gioco, ve lo dico. Venga che proviamo il fucile a pompa. Bellissimo Peccato che le ferite non, non rimangono Peccato, perché quando è caduta per terra Gli si è richiuso tutto il torace Ma in realtà gli sarà sventrato tutto Qui per sfondare, per nascondersi C'è una cassa Indovinate un po' che c'è dentro Esatto, un cazzo di niente Ma come avete fatto? Ma siete fantastici In realtà è molto È molto pieno di dettagli Questa è una figata assurda Cenni la signora come se fosse un cerino in chiesa Quella trappola lì, ma perché? Ma scusa? Ma tira ste cazzo di bottiglie! Ma a che serve? L'ho tirata là! Sta veni qua da me, no! Vai, tattica! Vogliamo andare di tattica? E eh, andiamo di tattica Cioè, l'ho tirata là e è venuto di qua! Ma perché? Però vedete quanto è arcade. Perché io comunque posso farla questa roba così. E non ti sento che giustamente sono dei cazzo... Sì, non morti. Ah! L'ha presa lui un'altra. Madonna, ma è una casa dell'orrore. Ma perché è così silenzioso? Mortacci, tu ma hai fatto pieno infarto? Ma sei scemo? sta a mangiare cadavere credo va che bello valerio valerio allora valerio valerio sei vivo sei vivo ancora <ride> <ride> Oh, stai chiedendo a me. Manco, ho capito che cazzo è successo. Se è per questo, ah, Ok. Ora lo facciamo l'intervento al signorino. Eh? Datemi un attimo. Andiamo da qua. Bello come sia però fatto. Te lo fanno vedere. Mm. Oddio, ma sei scemo. Ah, tra l'altro, è semplicemente una chiave per le cassaforti. E sì, vabbè Però, madonna, sto gioco veramente L'ipilessia portami via Ogni due minuti c'è sta qualcosa che te sparaflescia negli occhi Non è possibile Bruh. Che tra l'altro Ho scoperto che voi potete disattivare le trappole Però Vedete quella che è l'innesco esplosivo? Potete comunque utilizzarlo Questa è una cosa molto molto figa E questo gioco veramente Spizzando ha una profondità di gameplay Veramente figa Cioè veramente veramente interessante Questa la facciamo lì Così prendo tutti quelli sotto Minchia sono stato un genio una volta tanto Che cosa sta per succedere? Ma sei scemo? No no, no no no no. È meglio scappare. È meglio scappare dove? Che non c'è un cazzo. Sta porta si apre, spero. Non si apre! No, prendi la bar... Aspettate, buonni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni, buoni. Non mi sta seguendo. Sì che mi sta seguendo, sicuro che mi sta seguendo. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, chiude! Corri, scappacci il neme, si s. E no, che non mollano mai, è tipo Samara. Corri, corri, corri, corri. Tu non ti hai provato ad alzare a fuoco? Cos'è? Neee! Buongiorno! Dove cazzo sto scendendo? Ma porca di quella puttana! No, no, no, le. No, le. Tu devi stare calmissimo. Ma che cazzo sta succedendo? Madonna mia, ma è un fottuto trip, Dio Cristo. Ah, ci sono dei simboli. Beh, io ti dico quello, quindi questo a destra. Devo prenderlo come ho azzeccato. Ah! Ok, ci ho preso allora fata. grazie, non l'avevo notato. Però bellissime queste trappole, le sto adorando perché sono molto messe... Beh, io ero, io, <ride> io ero morto se ero lì, ve lo dico. Che tra l'altro sono vivi, sono vivi e li stiamo uccidendo. Però mi sta piacendo veramente tanto, è veramente, veramente un gran gioco, ve lo consiglio. Tra l'altro su HRK sta a 1,50€. Se comprate anche il Season Pass sta tipo in totale a 3€ per PC. Oh, oh! Joseph! Sta dentro una vasca di sperma. Ma che cazzo? Premi leve! Mo' esplode. <ride> Quegli occhiali non li pulirai mai più. Oh, no! Liquid! Eh, no Joseph! Uh! Vieni qua! Joseph dove cazzo vai? No! No! Qua venite! Vedete che ho fatto bene a tenerla. Ma tu dove. Cazzo, corri da solo! Questo è andato. Avanti! Alla ripresa di fiume. No, raga, penso che non c'è mo. Cioè, devi soltanto. È una fight. È una fight, e basta. No, dai, che stavo dando fuoco al tuo amico. Ma pezzo di me. Oh, affanculo. Vedi? Sì, era una fa. Ma... Devi vedere una cosa. Mentre c'è Kidman. Oh, porca te! Eh. Che fuoca! Esserci un altro pannello di controllo. Eh, sì. Ma è aperto Adesso è aperto Eh ma infatti io prima mi stavo sbrigando Ragna Per quel motivo Perché ho detto cazzo sta affogando porca di quella puttana Invece no Molto soul enigmista sta cosa Tanto tanto tanto soul okay. Saresti dovuta già morire da 25 minuti Eh vabbè, eh ragazzi, ha parlato Io devo andare a prendere il loot prima Dammi una... Ah. Ma stai con i tacchi In mezzo a sta merda Con i tacchi Ma vai scalza piuttosto Allora, questa ce la teniamo Madonna. queste scintille sulla benzina Non è che mi fanno via tanto bene Buongiorno eh. Porco di... Ma sei scema Sei quella puttana ah. sicuro Eh sì che è quella va Prendi la roba Corri corri Corri corri Nonno brutta Madonna ma sei scema Ma aspettate ma è lei Laura Ok il fuoco funziona Madonna però ma non mi vuoi fare più ancora Cazzarola Ma domanda gergo tecnica se io avessi dato fuoco come un minchione a quella roba lì Io, come la fermavo? Ah, era infinita No, è una boss fight Perché è così? Bellissimo Sì, però basta questo sto rumore Mi Fai via Ciao Laura Minchia, quelle unghiette e un paio di spuntadine Potremmo pure farcele, no? Ok, questa è una gigantesca arena su cui affrontarla <sussurra> Affrontarla un paio di cazzi C'è la torcia Quindi lei è debole al fuoco Buono così Vai, via c'è Via c'è Yeah. Madonna, ci sto a provare davvero. Mm. Bella però di design lei. Molto figa, scusate se non vi sto leggendo. <ride> <Dead by daylight. ride> lei può passare tra i vari cadaveri. Madonna, veramente è Dead by Day. L'ho dietro, ce l'ho dietro. Brutta, brutta, brutta, brutta, brutta. brutta. E eh, vabbè, tu c'hai proprio la stamina del criceto. Non c'è stancato da fare. Neh. Yeah. Eh, becca dell'ingeneritore, merda Rispetto alla prima volta che mi shottava appena mi vedeva Qui è molto più tranquilla 10. Becca Scatta Non gliene è fregato un ca... Eh, ma te stai calma Pensavo gli desse fuoco il cadavere Invece un cazzo Invece una strafuncia di minchia Come si dice I nemici più grassi Hanno più salute Cerca di non sprecare troppo Non era body shaming È vero ragazzi Un rinoceronte C'ha molta più probabilità Di sopravvivere Rispetto a una signora è Giusto Vabbè è giusto anche Porca puttana mero, Minchia Mi è successo 5 minuti Fa già me lo sono dimenticato La sapete lei Che mi ricorda Mi ricorda Per chi ha giocato a Bloodborne Sapete gli insetti Assassini giganti Con le pancione Che trovate al castello Dei Vile Sangue Mi ricorda quel la roba, mi ricorda. Oh, oh. Bonjour, non ami. Perché? Che? Uh, perché è presa fuoco? Morta. Eh? Era cosparsa di benzina come tutti gli altri. No, aspettate. Mi è volata una madonnina sui denti. Ho visto È uscito qualcosa che portava una madonnina. C'è un uccello con la madonnina sopra. Guardatelo. Guardate il pennuto con la madonnina. Beff. Grazie. Il pistacchio, non so perché... C'è una probabilità di fare tipo autocombustione. Che tanto è una di quelle vasche da bagno in cui era Joseph. È un cervello! Fatto depongo Guardate che bello, C'è tutta la, la connessione qua dietro, le cose Tutto tipo alla Matrix, veramente Ma bellissimo Vabbè, ma sono dei nemici standard questi, no? Cioè, fino a prova contraria No, no, no, io volevo dargli fuoco Li stiamo scollegando Madonna, questa mi ricorda scene bruttissime di Matrix Dove li scollegano, figa E loro cadono come dei pesci lesi <sussurra> Che cazzo sta succedendo? Cosa cazzo succede? Sono morto? Un trailer di Bloodborne hanno fatto partire Ma... Io... Mamma mia. C'è sta sacco di gente che mi dice su TikTok e compagnia. Che non riuscivano a giocare a sto gioco perché dopo un tot e gli veniva l'emicrania. Cazzo se ci hanno ragione. Siamo collegati anche noi a un macchinario del genere. Oh oh. Che cazzo devi fare con lago? Buono? No, non nell'occhio. Non nell'occhio, madonna, puff. Questi momenti sono noi che rinveniamo dalla macchina a cui ci hanno connesso. Sono. no. Sì, i posti dove siamo passati. Eh. Qualcosa. Oh. oh. Signora, non sbuchi a cazzo dall'uscuità che gli spara una schioppettata quant'è veridio. Fa me, posso aprire le casse forti? Ecco, eh, mettiamoli ad aprire le casse forti, ma ah, guarda. Sì, sì. Allora, però sviluppatori, io non ci posso rimettere gli occhi a ogni cazzin. Cioè, ho oh, capito un attimo Qua non è telecamera, raga Anche un problema di design È figa come cosa, ma non ogni due minuti Siamo scesi nel secondo piano della nostra mente Sarebbe quello, sempre più a fondo Quindi chissà che cazzo ci troviamo qua sotto Vedo delle ragnatele, no buono. Vedete, ci stanno risparando le onde Questa cosa qui Sono loro che ci hanno riattaccato E ci stanno sparando le onde Quella che abbiamo letto fin dall'inizio Oddio, di nuovo Leslie È. L... Perché è lui? Perché mi sta interessando la trama, eh Perché si vede che Sebastian. Ti sparo Sebastian. Ti sparo Oh Vettel, sì Penso che ci siano più frame di io che sto così che, che altro durante sta cazzo di serie. Siamo palesemente in Afghanistan. Questa è una prigione di Metal Gear. Uno. Va bene, grazie. Non, non c'era bisogno. Sia, siamo palesemente alla frontiera dell'incubo. Io non ci ho pure ragionato. Ma noi stavamo con Kidman e Joseph. Dove cazzo sono? Vabbè che se qua siamo su vari livelli di incubo nella mente. Sogno collettivo. Ma io pure che cazzo voglio. sei fu. Sei caduto dal cielo. Eh, funziona a metà. Eh, ma sono tre stronzi. Perché dovrei. <ride> pure sincronizzati. Perché dovrei aver paura di questi tre stronzi dopo Samara? Oh, eh, eh, mamma mia. Frame perfect. Signora, stia calma perché le. Pacco la testa Minchia ci sono riuscito veramente oh oh. Peccato che non ci sia una schivata Eh perché vedete diventa poi Se no ta tipo corri scappa c'è il nemesis Ma porca puttana sono morto Brutto brutto brutto Non gliene è fregato un cazzo Ora sì, ma tu ancora sei vivo È vero che i tizi un po' più cicciotti hanno. ah ma scusa come si chiamava Il ciccio medico che abbiamo ucciso era per introdurti I nemici pesanti era quello il senso No! Evviva! <ride> viva! Verdi! Vittorio Emanuele, re d'Italia, mortacci vostri e dechimbo dice Ma tu sei ancora vivo, ma prendi fuoco Dimmi che puoi saltare su sto muretto Non ci puoi saltare C'è stato un problema tecnico Dai, no, sono morto No, ma che cazzo me ti metti a prendere? Scusi, signore, dammi un attimo Bani, Bonnie Bonnie No, signore! Ma l'hai aperta, sta porta di merda? Quanto ci deve volere? Sta arrivando al... Eh, eh, eh, eh. E carica! Hai aperto? Bravo, cucciolone Questo è proprio un assedio La matematica che prova a entrare nel mio cervello Mentre la studio, questa è Madonna, raga Sbemosnettete, è... ce ne stanno due È pieno È fottutamente pieno ovunque Però no, magari ce la proviamo a fare stealth Ja, yeah, vabbè Nya Spiata, Joseph, ma tu oh. Ma dire Attenzione, sta... ci hanno sgamato Sta arrivando qualcuno Ma me lo vuoi dire? Ma Cristo redentore ma che cazzo pari? Eh, para questo. Joseph, lì con l'accetta come va? Minchia. Hello there. <ride> Pieno di... Deduco <merda. ride> bene Joseph. Brava mamma. Uh, oh, lei... Ma scusa, ma minchia sono steltissimi, raga, non fanno un rumore. Ma minchia, sono proprio belle le mappe, proprio che sono molto giocose. No, Joseph. <ride> Mi è piaciuto Joseph che si è girato di un mica botta. Si ha fatto la bua. Ma ancora tu! Chissà se è perché veramente lui è il suo incubo. Ormai è diventato mini boss più che altro. Queste cose sono orribilmente bellissime. È quel disgusto però bellissimo. Sì, è brutto come la morte, per carità. Però affascinante. Vuole le coccole? Quello probabilmente ti si mangia a te altro che le coccole. Mangia a te e a me e tutta la chat. No! No! Oh! Ah, boss fight così, sì! Ricarica, è morto, Joseph. Sì, ma non potevi farmi lottare almeno il lupo di merda. Me l'hai fatta affrontare neanche me lo fai lottare. Perché non è morto mai. Zio, togli la manina. Che c'è? Sebastian, mi sono caduti gli occhiali. <ride> Cazzo! Ma è mai stai di che devo andare a ripigliare gli occhiali veramente o... Sta scherzando. Devo andare a ripigliare gli occhiali? Ma sei sicuro? Non ce l'hai le lenti a contatto? Sebastian, lo distraggo mentre tu c'è. Ma stai buono che l'ho appena stannato. Ma vaffanculo l'avevo stannato. Tosti occhiali di merda. Io voglio provare a ucciderlo. Dagli fuoco. Ah no. Ken ah, è cattivo. Cane è cattivo. Lui l'hanno fatto molto ispirato a Leon. Eh. Veramente tanto ispirato. Fa quelle battutine del cacchio. Pure nell'aspetto è molto simile. Ma io, quindi, qua, potevo anche scegliermi di andarmene a fanculo. Potevo pure non dargli gli sti occhiali. O lui diceva No, i miei occhiali, per favore. Che ci vedo un cazzo. Scelta morale, Mi Joseph se lo ricorderà. Per eh, perché dovevi farmi morire. Stavo parlando di sentirsi normale. È tutto ok, ora però cerchiamo Kidman. Sei un sì normale. Vabbè, che pure io senza i miei occhiali probabilmente diventerei quattro volte più stupido. Ma. Perché se ti sei mostro tu? Era così per scena, non ci credo che era per scena. Un dardo esplosivo. No, ok, era tanto per così. Io spreco la maggior parte delle munizioni facendo test. Era la testa dello stronzo! Bellissimo! Figata! Però si vede che è stato molto una valvola di sfogo per quelli dei Resident Evil questo gioco. Per fare qualcosa di un po' più psicologico. Meno virus e cazzi immazzi vari. Ah! Sta per partire un trita tutto! Sta per partire un trita tutto! Saccorda. Una volta che non dovevo correre Che dovevo essere attento Esplosione sotto al culo Me la merito Perché sono stato incauto Bene Ele. Quanto cazzo di... No raga Non, non c'ho il mini Tanto c'ha doppia testa Quindi devi fare il doppio headshot Figata Ah che è collegato a quel Ah ok Quindi tu qui potevi anche fare Questo Si staccava e faceva cadere La trappola Bella Bella tutte queste piccole idee Perché in realtà queste sono trappole ora che ci penso Cioè io adesso le sto usando Ma è perché il fatto che tu ti infili Lui si attiva, si stacca e ti fa anche ammazzare Tra l'altro Morto? <ride> Testolina <ride> Tutto appeso uh. No, sono morto No, c'hai cioè la cassaforte, l'ho vista Se lo stanno per inculare Kid. Kidman c'è anche lei qui Ce l'hai dietro Kid. Evviva C'era una cassa forte per terra Ancora non l'hai imparato Coglione Ma poi questo parla con il matto È da inizio game che questo fa eh, eh, Ospedale Porca puttana Porca puttana Lui continua a parlarci E io a questo punto non me la prendo con Leslie Me la prendo con Sebastian qua Ma ora la apro Adesso ti apre il tizio dietro Ma perché dobbiamo liberare la gnappetta? Ma lasciamola qui a morire, no? <totipo> <tipo> Aprila No, fermo Hello, motherfucker! Leslie! È morto Sì No, perdonate, non se lo merita Ah, è questa l'arena del boss, seri Sto buco Ecco qua, epilessia Ma è il sacco di botte di Bloodborne Qua sarà disseminato di trappole, ma tipo sicuro Corri, no, non basta. C'ho un pixel. Corri, dove cazzo è sta leva di merda? Aspetta, un momento, un momento, aspetta. Ah, devo andare di là. Ok, sono un cretino io. Dai, quanto cazzo ci deve volere. Cazzo, oh. essenzialmente ci siamo appena ammazzati. Credo, però, sì. Buongiorno. Adesso la butta di qua? No, eh, era giusto per far vedere. Sì, si ammazza apposta! Per spawnare da noi! Sì, ma basta con sta roba! Dio mio, i miei occhi! Ok, devo andare a riprendere quella vecchia. Va bene, Comprendito. Bella, tra l'altro, che mette le trappole, che figata! È veramente figa come cosa! Sono morto! è one shot e eh, lo so che Brr. io non so se avete appena capito cosa è successo io dovrei stare facendo l'animazione che mi sto staccando sto robo non so per quale motivo il personaggio si è staccato stava girando a cazzo mentre ho la telecamera cioè sta <ride> sono morto hello there No. Prende questo! Chissà che c'è là dentro. E questa è la sezione di ogni Resident Evil dentro le caverne. Dove cazzo siamo finiti? Io non ho un proiettile. No dai, sto mirino de merda. Gesù che fastidio. E qua cadiamo giù come delle pere cotte T'ho piena che ha calpestato dei feti Ragazzi questo è quello che succede alla clinica dell'aborto eh? Non lo volete? POM, per terra No si scherza C'è un toppolino qui Affogato Povero topo è morto Ciao Porca. di Fate così anche con i vostri figli. Vi insultano? Vi dicono le cose brutte? Non vi rispettano? Prendete la lupara e dategli una schioppettata. Quanti bambini! Ecco qua. Non me l'aspettavo zio. Non... Sto giro non mi mai fatto paura. Questo qui non è solo nostra. È un'aula comune. Magari queste altre due sono di Kidman e di Joseph. No, no, no, no, ne! <ride> ok, ognuno dei pazienti Vede questo luogo a modo suo visto Ho visto un fantasma, mi ha fatto pieno infarto Il fantasma, buttaci tu Ma raga, ma è una città veramente a Villa Spencer Raga, ma è ver... Raga, ma è veramente Villa Spencer ma raga, ma guardate la porta di qua, quella di là con il tavolo. Minchia, questa è una giga cheat. E questa è anche una giga roba lunghissima da fare. Questo va rotto. Ma cazzo, con l'ombra lo zombie che mangia. Bella, mi piace questa giga citazione a Villa Spencer. Veramente figa. Ciao. E tanto ci abbiamo già provato a menaglie, ragazzi. È immortale. E quindi, zio, non ho paura di te, cioè, non so che mi sciotti se mi colpisci, ma... Ok. Monopola da cassaforte, questa vecchia Monopola da cassaforte presenta i numeri da 0 a 25. Oh, degli enigmi. Questi bisogna romperli. Un sacco di siringhe Però che bella Mi sta piacendo questa zona qui Mi sa proprio di Resident Evil Ecco io più Resident Evil 4 remake Me lo immagino molto così Con la telecamera a spalla Cioè so che magari dai puristi Gli può dar fastidio Quel cambio di mood Però immaginatevi Resident Evil 4 così Il remake Che cazzo può essere Oddio ancora tu che palle Ok, quando ci tocca con la mano divina ci fa esplodere però Ok, smessa, smessa, smessa, smessa, smesso. Ok, ogni tanto sbucherà e farà il pezzo di merda, capito? Perché questi sono spawnati dopo? Perché li sta spawnando il maledetto? Un frammento della mappa Perché mi sono infilato qua dentro che mi appare davanti qua? Qualcuno rideva <ride> Ecco, facciamo così, così non vedo un cazzo Rimaniamo qua per 5 minuti. Bella l'XP. Ok, non c'è nessuno. Va bene. Andiamo giusto qua giù. Anche perché... Il... Guarda. Devo mirare lì. Non è un po'. Voi dovete sapere che io sono un cazzo di malato per queste cose, mi piace tantissimo il gore, però il gore quello preciso, non solo budella, a cazzo. Cioè mi piace vedere tutte le cose, che tra l'altro c'ha i chiodini, tutte le cose... È vivo, ragazzi! Guardate gli occhi, è vivo! L'amigdala, tra l'altro, ci sta! Che per chi non lo sapesse, in Bloodborne, il boss amigdala si chiama in quel modo proprio perché la sua capoccia rifà questa robettina che noi abbiamo nel cervello che fa queste cose, che fa la paura e compagnia. È bellissimamente schifosa questa cosa. Che devo fare? Mi è premuto per inserire sonda. E dove gliela devo impiantare? Nel cu... Ah! Ah! Ah! Vabbè, ha parlato dell'amigdala, quindi vogliamo andare sulla paura? La paura dovrebbe essere qua. Che cazzo ne so, ma infatti perché l'abbiamo fatto? Sì, ho capito però, ma che cazzo di modo di entrare è? Ma quanto ci devi mettere? Sette anni per aprire una porta di merda. Toh, lui passa da fare. <tossi> Questo a metterci quattro anni. La frequenza massima di stimolazione delle regioni corticali non si è rivelata efficace. I soggetti urlano e muoiono troppo rapidamente. Eh sai, quello che succede se infili gli elettrodi nel cervello delle persone. Perché non lo puoi prendere questo coltellone? Perché sei stupido. Porco ma... sei... No va fangulo. Ma c'era bisogno. Fatto fare sì. Yeah. Yeah. Sono morto. Però che belle le trappole. Una cosa che mi sta... <susurra> Che mi sta stupendo un sacco di questo gioco. È come sono messe le trappole. Le trappole sono messe in modo veramente, veramente figo. Perché sono messe furbe. Non sono messe per fatte le sgama. Due mondi separati da un abisso. Sopra, spettatori senza volto che deridono la tragedia. Sotto, vittime inermi che perdono tutto. Spero che questa roba non sia la password di questa cassaforte. Perché se no, ragazzi, è finita. Ah, forse qui, no. Questo era un piedistallo. Ma, ma che cazzo? Ma io immagino, la gente, quando costruisce la villa. Oh, la mettici un piedistello! perché ci. Devo mettere un vaso ming Ma vaffanculo Ah ma chi cazzo l'aveva notata questa più che altro Buongiorno La maniglia sta qua Che bello Posso romperlo? Il cuore ha fatto Popò Cioè dovrei azzeccarla Eh questa è l'altra parte del quadro Ah è 11 e sotto 2 Ma no ma non credo Oppure sì Porca madre No Forco. Che farlo. Non Ho capito. Ma se siete dei figli di puttana. Pensavo ci fosse un altro cervello di merda. Però ho visto, ho zeccato il codice. Perché c'ho sto vago presentimento che è uno di quei loop che vai avanti all'infinito? No, no. Vieni qua, puttana. Volevo dire, gli è incazzotto. Taglio pulito. Non si può più tornare indietro ormai la pelle Peccato È un ragazzino psicopatico Bellissima Che è successo? Oh Gesù bambine Ma bellissimo perché lui controlla tutta la realtà Adoro Cioè la realtà controlla Oi, Giucemiro, Giuchemero, Pompuri Ma che cazzo si era fumato Mikami qua Droga pesante eh Adesso cadrà tutto Immaginavo Ciao bello Ah questo è per forza a sparargli Sanno pure le trappole Oh Uh, uh E eh, eh, vaffanculo Tu non c'è fatto questo. Ehi, hey! Ok, c'è niente. Forse per adesso. Bello, Praticamente è il lago di Bloodborne. È il lago della luna, solo fatto di girasoli. Non mi stanno per dar fuoco. No. Madonna, ma sei matto. Ma ti spezzi il culo se fai così. Ehi, hey, ci sono i bambini là dentro. Eh? Io non sento niente. Eh, mi sa, Ragnar. Ok, ci ho preso, mi stavano dando fuoco. Aiuto! Ah. Aprite la porta! Ruben! Ruben! Ruben! Devi arrampicarti! Ah. Ah. Snake Vediamo se qua dietro ci sta qualche trofeo Intanto non stiamo morendo <ride> In mezzo alle fiamme Possiamo prenderci tutto il tempo che vogliamo Ah Un Cazzo di niente Lo proviamo anche di qui Dammi un po' di soddisfazione Oh Oh C'è una modunnina. Siamo al nono O al decimo credo che Eravamo al nono E al decimo Ora siamo morti Ancora tu No lui non gli posso fare niente sì, mi fai mirare però! Ah! In questo momento siamo in modalità full trip, credo. Vai nella trappola, stronzo, vai, vai, vai. Oh, io pensavo fosse una trappola. Ma che bello! Ma cazzo, ma che figata di design! Schizzata in alto sulla mia top zona questa, eh! Ha superato Villa Spencer! Cacci vostra, chi era? Ah, eccolo! Tanto che bella questa musica da giostra. Cioè, vedete la telecamera? Quando voi state abbassati, è troppo. Non me frega del culo di Castelliano. Io devo vedere che cazzo devo vedere. Cioè, il culo suo è bellissimo per carità del cielo, però vorrei vedere anche qualcosa del game, magari. Beh, Era. Trappole. Mi stavo cacando in mano. Poi, ha schivato la stronza. Oh, che cazzo è quello? Boni, buoni, buoni. Stiamo calmi un attimo. No, qua non ci posso andare. Uh, uh, uh. ma sono due, sono due. Mi hanno proprio il cono di visione è vero. Non mi ha visto perché stava guardando. Ok, spiegata. Yosh! <susurra> e il Team Rocket colpisce ancora. Non ho più una munizione neanche per piangere. Però, però, però, però, XP... 3000, satana ha incrociato qui 3000, seri, chissà tra l'altro se puoi farli cascare nel frullatore, magari loro ti caricano, tu ti sposti e puoi farli cascare là dentro, poi adoro questa diversità delle luci che è una cosa fighissima perché la nostra lanterna ha una luce fredda, il fuoco giustamente ha le luci calde, è veramente bella l'illuminazione. Cioè penso che gran parte dell'estetica e della grafica di questo gioco è fatta dal sistema di illuminazione. Pesante come la morte, credo. Però bellissima. Il gameplay, sì, continuo a dirlo. Mi ha stupito veramente un botto. Buongiorno, ho la mia balestra. Mi chiamavano Van Helsing. Non mi chiamavano Van Helsing! Perché c'è Laura? No no. No, ma perché di nuovo? Porco... Ma... Dio, madonna... Capiano... Allora, se c'è qualcuno che soffre di epilessia, chiuda un attimo gli occhi, perché se no vi partono le retine. Sì, sì, io non ho più gli occhi, raga. Questo te lo mettono al posto delle macchie di Rochark, ragazzi. E vi mettono davanti sto cazzo di trip psichedelico, vi fanno... Cosa vedi? Se rispondi qualcosa, te ti buttano in manicomio direttamente... Allora, questo sarà un discorso che dovrà tendere un po' Cazzo devo fare Ah, ok, capito Disse it no. no Zitti che ci bannano Decidi, destra o sinistra? Sempre a destra, sfiga Corri, scappa, ce ne mesi, scazzo Pepe pe pe, re re Pepe Ancora Eh, ma non molli mai, eh Oh ma c'erano dei. c'erano dei drop lì, però perché non li ho potuti prendere? E eh, sei morto? Adesso con questo ci facciamo la nuova arma come su baionetta Ci graffiamo qualcosa Cazzo. Oddio, di nuovo qua es <ride> Esatto, Sebastian Esatto Perché devi aprire la pianta? Sfonda e fai un blitz Oh, Leslie Leslie è già stato qui Ed è tornato È sopravvissuto al legame con Rubik L'unico che ce l'abbia fatta, a quanto ne so Ottimo e questo che cosa c'entra con noi? È la via d'uscita, detective. La sola e unica. Ah! <tellis> eh sì, però a me mi servono i timpani! Oh, Dio madonna! C'ho una donna. Ecco perché. Ecco perché. Ecco perché cosa! Vuole quello che vogliamo noi. Vuole vuole uscire. Che cazzo è successo? Ah, perché è vero che non siamo veramente qua, era quella zona particolare. Sì, credo che quel è esploso in mille pezzi, neanche avesse fraggato praticamente. Lei sempre sangue fresco, sa? Eh perché hai sì, visto dove cazzo sono passato Maledetta Poi maledetta questa sarà la moglie <ride> Povera stella pure lei sì, Ma tanto prima o poi una grada di queste le fa esplode una... Perché parlo? Perché cazzo parlo io? C'è cioè, dell'XP almeno Ecco qua Corri scappa Ma come fai? Oh, cazzo. Sì corri però non guardarlo come una pera è solo è, è capito c'era anche bisogno di farmi correre questi due metri di merda. Ah, proprio arena boss fight così. Figa Scusa. Con sei proiettili e la voglia di vivere, io come cazzo dovrei sconfiggerti? Vabbè, dai che su Resident Evil abbiamo fatto di peggio. Abbiamo fatto di peggio con di meno. Oh, ma stai, stai, stai tranquillo. Se vado di qua? Stai per entrarmi nel culo, spero. Eh, sono morto, deduco. Anzi, mi ha cioè scusa, <ride> mi ha fatto di più Samara. Ok, una mega arena piena di robe. Molto, molto residentivo e vaffanculo. Facciamo un palombello. Non facciamo un palombello. Ok, pensavo fosse stupido, invece ti. <ride> Sono morto. Eh sì. Beh, noi vediamo la kill non oh, ce l'hanno comunque con gli occhi sui Resident Evil. Cioè, i Resident Evil, il micamico. Se gli piace mettere occhi a cazzo. Ma si può fare anche stealth o mi ha sgamato punto? Ok, lì ci sono un paio di barilotti esplosivi. Di dietro c'è una safe room, munizioni. Quella cosa ha un pallino rosso. Erano pieni di merda. Mi ha fatto un cazzo che ha fatto. Giochiamoci a stealth un attimo. Ricarichiamo tutto. Cioè, tutto. Tre proiettili. Però va bene. No, mi sono sbagliato di qua. Ma quando fa questa cosa? Vuol dire che mi può shottare con un colpo? Oh, ha perso le tracce. Zitti tutti che ha perso le tracce una volta. Ha ripreso le tracce. Oh, porca puttana. <ride> ecco perché l'ha ripresa e ce la può dietro. <ride> Shh! Questa è tipo la boss fight di The End Ah, guardalo che c'ha Ok Se riesco a colpirgli l'occhietto Magari gli faccio un fottio di danni Magari è fatto che bisogna nascondersi Bisogna essere molto furtivi Ah, ecco perché ti puoi nascondere sotto alle macchine Minchia, non ci avevo pensato Tira fuori quell'occhietto di merda No, credo mi abbia visto Oppure no, zitti Aspetta che queste sono come guardie di Metal Gear No, bastardo Vieni qua No, l'ha spostati L'ha spostati il merda No, in realtà penso che abbia la vista di un... O per essere shottato Ok, ti schiaccia sotto la macchina Figo, però sei un figlio di... P Braah. Però che bello, mi piace sta boss fight Sì, ma mi sgama se lo mette qua sotto No. L'occhietto serve per sgamarti sotto alle macchine Che figata Metto uno di questi esplosivi lì Perché così quando passa esplode insieme al barilotto Spero Yes <ride> Vai vai vai Più veloce che sai Sono un pan di zenzero a chiaparmi non potrei Eh sono morto perché tanto non mi prende E invece Eh mi ha preso Ma porca puttana questa seconda fase è veramente stronza. Perché se ti. Perché tanto ti prende se ti insegue. Quello è il fatto. Magari devo usare di quest'acqua luminosa. Vediamo. Magari devo accecargli l'occhio. We'll no, no, no, no, no. Non gliene è fregato un cazzo. Non gliene è fregato. Esplosioni atomiche, io ho tirato dietro anche la madonnina dell'incoronata. Non moriva con il revolver, pistola best arma del gioco. Comunque, oddio oh, mio, ce l'abbiamo fatta! Madonna mia, che parte! Ma tra l'altro, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. Eh, infatti, eccolo, ho detto cazzo. È morto, non ha droppato niente. Ci mancava. Oh, uh, siamo tornati in città. È la città dopo il casino del primo capitolo. Oh, eh devi uscire zio se siamo caduti in acqua sbrigati Te prego Non mi fa un livello sott'acqua Te prego C'è tutto fur un livello sott'acqua Oh Gesù palandringo Sì siamo tornati in città La giostra mi Sembra che il manicomio sia quello edificio di questa città Ma non era un ospedale inizialmente quel coso No raga c'è l'acqua veramente perché tutta sta acqua sapete che mi ricorda Quando ci stanno le giornate di pioggia Che voi dite Ah è una pozzangherina del cacchio Ci mettete il piede profonda a mezzo metro Cioè io ho paura che adesso tocco una sti pezzetti d'acqua Cado giù nell'oblio. Il quadro con questi simboli Allora se dovessi dargli un'interpretazione Non è tanto che siamo tornati nella vita vera Ma che come nei sogni di Inception Ci stanno sempre le cose ricorrenti Delle persone. Cioè diciamo che le decorazioni Le persone, gli NPC Sono tutte cose del nostro subconscio Fammi vedere Fammi vedere Vedere che questi sono dettagli Zombie Bomb, Beyond La cappella Queste sono tutte le cose che abbiamo affrontato La cosa iniziale con gli zombie e White fog, quel puttanaio La cappella dentro la chiesa Che bello però, eh Buongiorno, minchia Datemele anche a me una di queste cosette Ma aspetta, ma la cosa del Sono perforanti significa che Ma manco per il cazzo Ehi Questa è la Yeet Pistol Quando ti prende Volami E coltello? Beh ma non credo che lui possa passare di qua no? O la vuoi una sorpresina? La vuoi Sebastian vedi che sei tu il coglione E se ci riescono gli zombie perché tu no? Buongiorno Oppure lo può fare anche No È un ricoglionito lui Perché no? Perché i zombie sono più bravi di noi Cioè avere meno agilità di uno zombie Ci vuole Arlo basta che non cominciamo a fare come la gente Ah <ride> ah Sembrava ieri il 2022 È <ride> un mattone Se riesce a sa... Castiglia E io te lo dico eh Bisogna andare in palestra Cazzo è armato questo c'è uno dietro Aspettate che è arrivata la SWAT Questi sono più forti di noi Eh sì, sono più vagili di quando erano vivi, davvero Questi sono veramente fatti fighi Mi è piaciuto un sacco il design degli zombie Che tra l'altro poi, rileggendo, abbiamo scoperto che sono tutte le vittime di Rubik. Ruvik La gente mi ha detto Eh, ma tranquillo, non devi affrontarli tutti Però mi piace un sacco Mi piace un sacco lo shooting su sto Cioè, porca più tenese di un po' troppi per voi Sono le granate della Chicco Infatti proprio i picchiaduro, non so, proprio il mio oggetto tutto duro. <ride> oh merda. Mm. Vabbè, Castilla ci mettiamo qua, viviamo della fauna e della flora di questo tubo. Non è così brutto, dai, pure abbastanza asciutto se non calcoli l'acqua. Ah. Ma sei un figlio di puttana. Sono morto. Sono morto. Ehi. Bellissimo così. Figata. E corre! Succhiami il palle, bastardo. E poi, comunque, vedete, eh, tutte queste cose sono tutte idee cazzi e mazzi varie. Eh. Cioè, non è banale. Puro, non farò un bagno per un bel po' di tempo. Ma stai zitto, non fassi battute di merda, casti che, che mi ricordi soltanto Lio? Lui è palesemente figlio di Lio e Ashley, perché c'ha quei momenti demenziali che c'ha Ashley e quei momenti figli che c'ha Lio Deduco, tu non possa morire, vero? Guardalo che bello, sembra tipo un necromante Probabilmente è un negromante. Ecco, vedi. Magia, più palla di fuoco, schioppettata sui denti. Pezzo di merda. Eh sì, urlando li risveglia. Eh, però la pompata influzione gli fa male. Vabbè, ma quindi devo fare tipo CS: Rasciargli in bocca e fargli esplodere il culo. Tagliate la testa al toro e vaffanculo. Ah, no, aspettate, perché mi sa che si erano attivati tutti, giustamente, non hanno avuto tempo di alzarsi. Quindi dobbiamo fare un attimo un check dei cadaveri. Eh, vedete, hanno droppato tutti. <ride> Kidman Bastate con i tecchi Li abbiamo ritrovato C'è Kidman che scappa. Sì Kidman Così ci prendi proprio Resisti Aiuto Ce ne sono troppi No Sono finiti Kidman Sono finiti <sussurra> Questa ragazzi è una cosa che voi non avete idea Di quanto urto mi dà Sì sì non arriva proprio il colpo Fatal Perché siete che è programmato per rompere la minchia Eh esatto Accendi il logo mencerino Opa. Ma porca puttana l'hanno fatto apposta Bravissimi ma maledetti Messa molto intelligente Cioè queste giustamente non sono anti Ashley Come su Resident Evil 4 Sono anti giocatore Hidman sono finiti Hidman No, non compro niente, grazie no. Che Perché? Perché? Non mi far guardare Kidman, Cristo Mi fai fare i cazzi miei Gesù Cristo Me ne frega niente di Kidman Vai Kidman, credo in te È uno di quei momenti alla paride. Ah, ho pensato merda. Che cazzo spari? È morta, l'hai ammazzato, bravissima. Cioè, hai messo solo sette caricatori. Mi domando come ha fatto a farsi. <ride> a farsi rinchiudere. È così brava a sparare? Come ha fatto a farsi mettere all'angolo? Tacci ah, tua, io devo gentellinare le pallottole. Mortacci non devo sparare qua dentro, vero? Mi piace come abbiano fatto proprio questa ripresa pulita. Semplice. Tu spari. Bang. Cambio di inquadratura. Boom. Perdonate, ragazzi. Dovevo provarci. No. Il mio cervello stava per premere cerchio. Io mi immagino lui che fa delle Te do fuoco. Boom. Tutto il cazzo di, di deposito. Ma tanto c'è scritto hai volte e loro ci stanno attaccati. Com'è possibile? Ma poi chi cazzo mette in un magazzino pieno di gas? Una cazzo di, di rete elettrica. Ma volete esplodere? Ditelo, volete esplodere? Io lo so. Ehi, hey, forse ho trovato un mezzo di trasporto. No, un altro autobus. Ma scusa, ma non ci sono le strade. Dici che funziona? Andiamo a scoprirlo. Merda, che stai facendo? Rispondi. No. No. Oh Cristo, che cos'è quella cosa? Un pisello alieno. È no, un no. autobus, non è una macchina da ren. Ma che cazzo c'entra un ragnamo? Bella sta scena, figa, come stava fatta. Eh va bene, quindi l'autobus. Ah, aspetta, forse devo lì... Li... No, sono fatte da davanti. Perché sempre a destra si vede. No! C'è un'ambulanza là, forse contiene un kit di emergenza. Ma che cazzo è stato, un proiettile vagante come la Camorra? E va a fanculo. To, to, to, to. Ha risposto Raga ma il cazzo di mili Sei morta Dio Cristo Ma l'ho pure potenziato Che cazzo è servito E ma chi è giganti. gigantico Guarda <ride> Ragazzi sta macchinata a due metri Oppure Castiglianos che è basso È una gnappetta Castiglianos È un piccolo Chad che Cazzo Ma mi si era attaccato addosso ragazzi. Che cazzo di palombella ha fatto quella roba Ma io adesso voglio sapere che palombella ha fatto Emo statico Vabbè, c'ho un proiettile, ragazzi C'ho un proiettile, me lo devo giocare bene Ah, ma c'è lo zoom eh. Non sapevo che i vetri dei camion fossero antiproiettili No, non qui Va bene, invece questo è un coglione Va bene così Grazie <ride> Per fare una citazione, chi è vecchio come me, capisce. Non ho più la sensibilità alle mani, ragazzi, io ve lo dico. Oh, raga, mi, mi, mi si sono anestetizzate le mani per la vibrazione. America Power. Ma infatti, scendete da quel cazzo di autobus perché vogliono andare lì sopra? Ora che ci penso, ma entriamo qua. Cazzo, è corazzato. Poi guarda sto cazzo di autobus che non ha più niente. Cioè, qui ci sta più la reazione, ragazzi, è più fresco. Andiamo subito via di qui. Livini Tokyo, c'è lo strozzo! Tu non puoi passare! <sussurra> Ma tanto verrà il momento in cui io ti apro la testa in due e ti faccio rimpiangere di non essere morto in un <sussurra> incendio. Oh complimenti, ragazzi, se pagate le tasse. Ecco, questo è l'autobus con cui vanno a scuola i vostri figli. Siete contenti? Vostri figli vanno a scuola con questo. Neanche se gli viene addosso veramente un carro armato. Crolla a quanto pare. Sì, sì, ma ce lo, ce lo faremo anche il 2, sicuramente, Romano. Eh. Il è un rumore brutto. Oh, cazzo, di nuovo ste cassaforti di merda. Ma perché sei vivo? È la madonna, che cazzo ci sta di qua? L'ira di Cristo Piano, piano, madonna Dove è andato? Ok, è sparito Adesso mi giro ce l'ho davanti strillo, ragazzi Io lo dico Faccio caccio uno strillo fortissimo Kidman, sei lì dentro? Beh, spero di no Kidman, sei lì dentro? Io spero per Kidman di no Perché se no è morta Vedete? Ha droppato una siringa! Un cazzo di pennuto! Perché questo è Mikami, Mikami, vedi che sta contro il peta, palesemente. Quanti cadaveri. Ecco qua. Ciao. Vabbè ti ho detto ciao però figlio di puttana Madonna ma ha visto Puh, Esplosione tutto atomico Ma e adesso te la pigli in culo Non ho capito Perché dovrei aver paura? Non c'è nessuno Aspettate. Ho appena visto dei robottini per pulire il pavimento, assassini. Ho appena visto un cazzo di robottino pulisci i pavimenti, assassino. Dove cazzo siamo? Su quel cazzo di show dove fanno i robottini che li fanno ammazzare tra di loro? Che cazzo ho appena visto? Ma scusa, ma io non posso. Cioè, vedi, vedi, vedi che qua l'intelligenza di Sebastiano. Ma perché non ti metti sopra sti cazzo di cosi? No, ragazzi, non so se l'avete capito. Io mi sono buttato apposta in mezzo a cazzo. eh. Ma per genere pure un esplosivo? No, no, no, no, no, mi ci sono. Perché è, è... Era, era il caos Ma che cazzo Le trappole per terra Sopra I fili Ci mancava qualcuno Che mi sparava Dio Cristo Joseph è andato di là Noi andiamo di qua no, no, cioè, Mi sono buttato Ho detto vabbè Tanto prenderò le pizze Tanto le prendo E culo. E eh, qua hanno chiamato Machiavelli dopo anni Ha detto Hold my beer Si è ripreso tutte le cose Che gli ho detto brutte Ah tu puoi camminare solo sti cadaveri di merda Vegano be like ah, Ma è vero che io ti posso ammazzare In teoria eh ma tanto rispawnerà di là eh. Ah, oddio no pure sti cosi No mo Bisogna ammazzarlo tre volte Eeeh eh, che cazzo fai mo le combo Come su Elder Ring Vai ah, vaffanculo No No Hitman e Leslie Cosa sta cercando Madonna mia Ma comunque Kidman cammina con quei tacchi Veramente, neanche con le zeppe va. Una camionista, porca troia Vabbè, perché dai, io non è che indosso tacchi Quindi non so come ci si cammina Ma non mi sembra quello la via Leslie può andare a casa <ride> Leslie è un uomo libero Noi andare fino a... Leslie è un calzino no, no, Leslie Non oggi Tu Mi proteggerai Certo È il mio lavoro Beh, ma lei ha cambiato viso tre volte, o so io? Sorpresi. Non è colpa tua, mi dispiace. Fermati, c'hai gli occhi viola lei. Vabbè. Tu non capisci. Sì, c'hai gli occhi viola. Non sai cosa diventerà. Oh, sì, l'ho visto. Ma non sai ciò che Rubik vuole. Dimmelo tu, che cosa vuole. Lui vuole Leslie. Cosa? Vuole finire il suo esperimento? Non fare il moralista. Ho degli ordini. Non posso lasciare che lo prenda. <ride> Leslie è il solo <ride> che può <ride> Ma Joseph Ma che cazzo di tattica era? 6. Miyazaki quando fa la lordi d'arso... Non ho capito un cazzo. Come di... Cioè, il... Allora il doppiaggio si vede che non avevano davanti la scena, gli hanno dato un foglio, gli hanno detto guarda doppia. Ma va bene. Ok, effettivamente è infiltrata per fare il culo a Rubik. Non... C'è un neonato che urla, sì. Non... Io non sto capendo... Va bene. Proprio il bambino del vicino piange alle 3 di notte e gli tiri una schioppettata. Ah, c'è una safe. Tra l'altro, bello come ci sia il bagno, cose. Eh, c'è cioè la safe, giustamente. Volevo. Eh, vabbè, eh, eh Che cazzo c'è dentro suo bagno? Ma perché doveva stare a fare quella roba in bagno? Mi perdonate? Eh, guarda. No, tu non puoi pisciare. No, sto pulendo il bagno. Questa è la bidella. Quando non vuole che voi entrate in bagno succede questo Guarda t'ha pezzato. Ma perché? Ragazzi bisogna di nuovo fare la tattica Rush B a breve Bisogna rasciargli in bocca e fargli esplodere le, i denti Perché quello se strilla li riattiva tutti No gli ho potuto dare fuoco Cazzo sta succedendo! A Affanchila! Prendete fuoco, merde! <ride> Mamma mia, è diventato COD, è diventato di botto! Uè. Ho venuto munizione! Eh, grazie che me l'hai ricordato! Uè, eh, scusa! Mm. Allora, vogliamo dire quanto cazzo è stata bella sta scena? Il fatto che ci avesse ancora la lingua con i denti Però non ci aveva tutte cose Bellissimo No, no, Nico, non scherziamo Voi lo sapete Mettetemi contro anche Satana I leoni Io li prendo a cazzotti Ci provo almeno I ragni non ce la faccio proprio No, questa è ra Non sono ragnatele No, non sono ragnatele Porco di quel mag... Vabbè, rimaniamo qua ma, ma, ma tra l'altro ci fate caso che ogni volta che lo dico Due minuti dopo sbuca un ragno Ma perché? Aspetta Salve lei Ha visto dei ragni per caso? Io sto continuando a guardare sul soffitto Perché sul soffitto solitamente ci sono i ragni Così almeno moriamo sul posto Pavolo P.A. topi, molto proba ma quindi devo aver paura dei ragni o dei tentacoli? O di entrambi? Loot Beh ti fanno sfogare così L'hanno fatto apposta palesemente fatal Ti mettono le madonne da spaccare Che così invece di bestemmiare rompi quelle Beh, Però dai per adesso mi sono calmato Perché ho visto un tentacolo al posto di una bestia di satana eh, Sebastian spero che non hai nessun taglio Perché se no ti sei appena preso 47 malattie mortali Entrando nel culo di qualcuno Sapete questo che cos'è ragazzi? Sapete quando avete le emorroidi? Succede questo nel vostro culo e letteralmente Succede proprio proprio questo Figata L'elettricità L'elettricità Lo faceva ritrarre Sì, è letteralmente il Il blocco Cioè, è come su Sabago, mentre parla arriva qualcuno che gli mette uno stampino in bocca No, non parla Ma perché ogni volta devo poi ripremere questo per dare energia? Vabbè, ok. Oh, oh, oh, oh. Eccolo! Bellissimo! Sì. Isi incazzo. Ah, no, era <ride> <ride> Era il Ragdoll. <ride> è a Natale, Ragnar A Natale, bel calamaro. A casa mia facciamo l'insalata la... di polvo. Però vabbè, ok, è stato un boss. ti uh, può dire di merda. Cioè, bello esteticamente l'idea, ma è devastato. Eh, questo è quel liquido in cui stava anche Joseph la prima volta che l'abbiamo visto. Sperma. È una fabbrica di sperma, ragazzi, mi dispiace. Perché comunque nelle architetture sempre molto umbrelliane. Eh. C'è sta un cazzo da fa. Ciao, Leslie. Va bene Non chiederò risorse pre-boss Perché stanno sempre bene Questa... Ma perché mi metti tre casse Se tanto poi due sono vuote Cioè io questo devo capire Ciao di nuovo Leslie Leslie quando fai così ti prenderei a cazzotti te lo... Guarda te lo giuro Qui non ci siamo mai stati Mi stanno dando troppe siringhe <ride> Ma tipo troppe troppe troppe davvero Uh siamo di nuovo qui Dove siamo caduti all'inizio Che io veramente Ho due tre puntini In te Wesley mi hai rotto il cazzo Io invece torno indietro perché voglio esplorare Siete pronti a Natale Gli avete fatti i regali Avete preparato gli stomaci Che questo periodo in Italia praticamente è, è, è all'ingrasso letteralmente Perché voi mangiate il 24, il 25 E a Capotanno Il giorno dopo Capotanno Poi la Befana Carnevale Porca troia Esatto così mi piace Bisogna sapere a cosa si va incontro I pitoni nelle tazze ci devono essere Vai vai Vai Castellanos Piririri Piricicic, spiric. Dai, Pilates Però mi piace il mood che hanno messo in queste aree Allora, noi siamo solitamente sulle cartine di merda Cioè, you are here Generatore 2, generatore 1 No, per... Il loro macchinario è una degenerazione del mio Ciò che avrei dovuto creare io I miei dati I miei strumenti Le mie teorie La mia mente Hanno rimpiazzato il mio guscio con una nuova dimensione di tormento è stato inculato pure lui alla fine, è stato inciullato pure lui quella stronza di Kidman stava là dentro per tenere d'occhio che non uscisse Ruvik, lei vuole uccidere Leslie perché Leslie è l'unica cosa che ci può permettere di uscire, l'ha detto anche il medico di merda, il medico ha detto anche lui vuole uscire, non il mostro di merda, Ruvik è Ruvik, l'hanno inculato e l'hanno infilato qua dentro, e Probabilmente, dopo tutto, sto puttanaio La vera cattiva è Kidman Perché Kidman, probabilmente, Castellano Si è messa a guardare le cose, si è intarracciato Ha, ha ficcato il naso dove non doveva Kidman, l'ha rapito, l'ha infilato là dentro insieme a Joseph Sta cercando di tenerci tutti qua dentro, quella bastarda maledetta E gli hanno sciolato il macchinario a quello stronzo, eh sì Ma quanti azzo Ma <ride> il momento in cui comincia a collegare i puntini, porca troia Ma veramente, se mi danno la possibilità subito, alla fine Rubik non è così cattivo, letteralmente hanno creato una città fake Dove infilarci tutta la gente Che gli faceva scomodo E probabilmente la città è esplosa Perché Ruvik ha cercato in tutti i modi di uscire Ci cioè si è avvicinato e ha cominciato a far esplodere tutto Perché ha voluto cominciare a far esplodere i macchinari Se poi mi ho detto tutte puttanate Ho detto puttanate Ma se ci ho preso figata Questo è il bello della speculazione ragazzi Magari state dicendo il 90% delle cose che sono puttanate Però Tento all'occhio Cosa? Se vuoi vivere evita l'occhio di Rubik È una ricorrenza che viene molto spesso nei giochi giapponesi Perché molte volte l'occhio viene visto come l'intuizione Se ti collega ai cazzo dei angeli della Bibbia Che se tu guardi gli angeli vedi la vera cosa, la vera realtà Quindi impazzisci, ti esplodono gli occhi L'intuizione, il, il comprendere l'ignoto ti fa implodere la capoccia Perché è una cosa che non... Tutte ste cose qui, c'è cioè, sti cazzo di occhi giapponesi che piacciono Riposa in pace Cic È l'inizio game. Le guardie che scappano. Esatto. E il Rubik che appare le uccide. <SILENCIO> Però come ti facciano notare che abbia la fede, effettivamente, lui. <SILENCIO> Che tra l'altro è l'unica cosa che gli può far male Perché l'abbiamo visto nel suo flashback Che lui è terrorizzato dal fuoco Perché l'ha devastato Freezer C'ha la voce di Kidman C'ha la voce di Kidman Sta facendo versi femminili È Kidman No, è inutile che fai sta cosa, sei Kidman. Oh, questo... No, Laura, Laura, fatti i cazzi tuoi. Ah, no, sei tu, ok. Buoni, buoni. Bello, però, dai. È, una, è proprio un'arena. Porca. L'ho preso, l'ho preso. <ride> Bastardo. Mori, ammazzati, Figata, chissà se c'è una modalità tipo arena del genere. Mi servite tutti i raggruppati, figli di putene, per favore? Ehi! Madonna, fa tirare davanti. Eh, ha schivato. Eh, pure io. No, ma che cazzo prendi le munizioni? Sali, strozzo. È il momento, ti pare? Ok. Eh, io, io, in ogni. Io, mica, mi cammi. Se non ci sta un lanciarazzi in un cazzo di gioco, non è contento. Non gli piace il gioco, se no. Troppo basic. Ma lei è ancora vive. Ma non gliene frega, un ciollo di niente. Buongiorno. E eh, parkour. E eh, Assassin's Creed. Ma no, questo è il buco del culo di Rubik Non è abbastanza sicuro Se risbuca un'altra volta il macellaio Quanto è vero di lo traforo di colpi Eh ma siete dei figli di puttana Ma come due Che facciamo? Che facciamo? Andiamo andiamo Di qua Seguire la bandierina Su La bandierina seguiamo Sì signor di qua A destra vedete delle boccette del 9000 a.C. A sinistra invece un muro di merda fatto in mattonelle Di bd tutto d'un tratto sì Potete sfondare ma si chiude anche di là Cazzo di là non si chiude Scusa ma allora che cazzo serve chiudere Ma che cazzo serve chiudere allora Non ho capito Così per sport Ma devo seccarli Cioè poco ci sta da fare da girarci attorno Devo saccarniarli di botte E basta Di saccagno di legnate E tanto loro potrebbero ripremere la leva Ma non lo fanno perché sono scemi No ti prego non ti ho insultato per farla aprire Ok Ma pensavo Ci sono anche gli stronzetti ma questi finché non scendo qua Eh già fatto il giro incredibile signora Deve morire però Gesù E va vaffanculo Sacco di botte di Bloodborne E fa pure le cariche mo Momento che devo ricaricare Ho capito Zio però Cioè Ti avrò sparato il quantitativo di pallottole Che è stato sparato nella seconda guerra mondiale che, Muori uh, Cioè per dio se, se, se vuoi stirare mi fai un favore a cacare, bastardo Va bene, era un'arena Tanto stiamo entrando nella porta Che abbiamo trovato durante la città Che c'era proprio quel buchino Che sono le porte, quelle rifrigitorie. Ragazzi, allora, il mio italiano stasera è andato in vacanza Quindi non mi chiedete che dico È un mini-Ruvik Oh, oh. oh. oh. oh. oh. Leslie, fermo! Abbracciami, Guascone. Leslie! Non ho capito Ecco qua è entrato un attimo Snyder Che ha fatto poi ci sta ben un rallenty Ma quindi non ho capito Questa città allora è vera No Sì Che cazzo Signor Mikami, quanto lo vuole fottuto il finale. Yes. Ma sì. Ma che cazzo è? Ma eh, vabbè un mega zord. Vabbè comunque Castellanos è fatto di Adamantio È stato sbatucchiato per mezzo mondo Allora di design è veramente figa tutta la scena Io come al solito faccio molto il cazzone ragazzi Però tutta questa roba di design, di inventiva E cazzi e mazzi vari è veramente figa L'unico fatto è che mind è porco È mind blow Cioè non capisci un cazzo se non sai Per favore fai che il boss finale però non sia una gimmick Perché ci rimango male So, di aver appena trovato l'arma Tipo Rambo Uuuh, ci devi prendere Certo sta cosa col controller mortacci tua piripi piripi parte Transformers <ride> Che cazzo Allora tocca a dire che la vibrazione del controller PlayStation 5 è qualcosa di veramente ragazzi Sei stato sbaducchiato come una bambola per 27 minuti attraverso l'incubo, le macerie, la carne, le esplosioni E poi hai fatto uno critico sul tiro salvezza e la via da un culo È finita la fortuna eh sì Ma eccolo di nuovo lui Bella bro grazie per questo Oh come in ogni Resident Evil Bro li sto finendo Bro li sto finendo L'ho no, finiti. Eh, mo' abbiamo un del culo. Cioè, il design è veramente figo. Peccato che sia una mega gimmick. La boss fight finale. Forse devo mirare a quel panciottino lì. L'ho missa. Ma poi io devo capire. Ma, ma, ma è della chicco, sto lanciarazzi? Ma qual è il lanciarazzi che quando spari fa così? Perdonate. Mo' si gira sul cazzo di, di lanciarazzi. C'è scritto bye, chicco. ma tra l'altro sei furbissimo tu signorino che attacchi con la tua unica... mamma mia che attacchi col tuo unico punto debole aperto da bravo billane dei resident evil hasta la vista baby <tossos> Tanti siamo attaccati con un cordone umbilicale, esempio. Uh. Che cazzo è là al centro? Io ho creato questo... E sti cazzi! Non puoi tenermi qui? Me ne frega un cazzo. Mamma mia! Chiudete gli occhi! Metterò fine a tu. Rube... Era... Madonna mia! Era il suo cervello Se siete epilettici veramente chiudete un attimo gli occhi Vabbè già era bisogno comunque di fare così Ok Segniriti tali signore Sì, il boss è stato una gimmick Cioè era più forte in forma umana, praticamente, Rubik Lasciamo. Anche quei due non se ne andranno Oddio. Nessuno può Ci ho preso Siamo tutti prigionieri di sta società loro Minchia, ma veramente Mikami, mi hai rifatto un'altra volta La sorta Umbrella eh, siamo dentro all'incubo ancora Siamo ancora dentro il puttanaio C'è tutta la gente che abbiamo trovato Il poliziotto iniziale Il signorino Ruben Victoriano mm, Non c'è più però dentro Leslie L'hanno portato via Sto puttanaio c'è ancora? Beacon mental hospita Che si chiama tanto Beacon Il faro Se adesso esce la, eh, la città e tutto. Via, via, via! Eh sì. Detective! Oh, si sì. sente bene? C'è qualcun altro? No. Mi serve soltanto un po' d'aria fresca. Eh no, ci hanno rintrappolato qua dentro. Eh, piccolino te ne sei andato. Eh. Ma non è Leslie. E ormai c'è entrato Rubik là dentro, mm. cazzo. Finisce veramente così la trama principale. Sto mega cliffhanger ma seri? Cazzo Cioè tu finivi di Evil Within 1 Con sto cazzo di finale